«Che cos'è il matrimonio, maestro?» E lui rispose dicendo «Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre, e tra voi danzino i venti dei cieli. Amatevi l'un l'altro, ma non fatene una prigione d'amore. Vi sia piuttosto un moto di mare tra le sponde delle vostre anime» riempitevi l'un l'altro le coppe ma non bevete da un'unica coppa datevi sostentamento reciproco ma non mangiate dello stesso pane donatevi il cuore ma l'un non sia rifugio dell'altro perché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori e siate uniti ma non troppo vicini le colonne del tempio si ergono distanti, cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo e la quercia e il cipresso non crescono l'uno all'ombra dell'altro.